Uomini e donne, Sonia Lorenzini festeggia con una dedica speciale. Sonia Lorenzini, ringraziamento speciale agli amici di Uomini e Donne. È passato un anno esatto dall'inizio delle registrazioni della scorsa edizione di Uomini e Donne, e Sonia Lorenzini non se ne è di certo scordata, l'ex corteggiatrice e tronista ha, infatti, mandato un messaggio attraverso il suo canale Instagram a due persone speciali che ha avuto la fortuna di incontrare durante il suo percorso nella trasmissione, si tratta di Francesco Zecchini e Martina Luchena, corteggiatori di Claudio Sona e di Riccardo Gismondi. I tre ragazzi hanno stretto una forte e duratura amicizia, che li lega ormai da un anno, hanno condiviso la stessa esperienza nel ruolo di corteggiatori, con lo stesso epilogo, poiché scartati dai rispettivi tronisti. Sonia Lorenzini, per commemorare l'importante data del loro primo incontro ha mandato un videomessaggio, in cui ringrazia i due amici per la bellissima esperienza trascorsa insieme, Sonia ha dichiarato che non dimenticherà mai le notti passate in hotel, i messaggi di conforto, le bevute dopo le puntate per dimenticare le delusioni in amore e, soprattutto, l'appoggio ricevuto durante la sua seconda esperienza a uomini e donne, in veste di tronista. Questa seconda chance l'ha portata a conoscere il suo attuale fidanzato, Emanuele Mauti, scelto lo scorso febbraio. Uomini e donne, Sonia Lorenzini dedica agli amici un messaggio speciale. Sonia Lorenzini è sempre più amica di Martina Luchena e di Francesco Zecchini, oltre al videomessaggio di cui si è parlato poco fa, l'ex l'extronista di Uomini e Donne ha pubblicato anche una foto che li ritrae, con tanto di dedica, più uno di voi. Siete stati la scoperta più grande. Oggi come ieri e piccolini miei. L'amicizia che li lega è solida e sincera, e si è mantenuta tale anche dopo il fidanzamento di Sonia con Emanuele, anzi, i tre hanno stretto ancor di più il loro rapporto, sostenendola Lorenzini nella sua scelta, senza abbandonarla a se stessa. E Sonia, dal canto suo. Ha offerto il suo appoggio ai due amici durante i loro momenti più importanti, sia positivi che negativi, Francesco si è recentemente fidanzato, e lex tronista ha dimostrato fin da subito un forte entusiasmo per la lieta notizia. Martina Lucena, invece, ha avuto un trascorso più drammatico, negli ultimi mesi ha perso il padre, ricevendo un fortissimo appoggio da Sonia e Francesco, che l'hanno accompagnata in questa difficile situazione. Dunque, dopo un anno dall'inizio della scorsa edizione di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è più felice che mai, ha al suo fianco un fidanzato di cui è follemente innamorata. E dei grandi amici su cui contare.